Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli che cercherò di spiegarvi in maniera più chiara possibile, visto che qualcuno non ha capito e mi hanno detto che eh, lo spiego male, allora il primo requisito è che dovete avere nella base operativa un'auto che volete duplicare, come in questo caso io ho la Sultan RS, poi dovete avere mh, in mappa le attività visibili, allora io qui avevo una macchina fuori però non conta un cazzo, pure se non la vede non fa niente, anzi se non la vede non fa niente e Quello che intendo io sono le attività visibili, le attività visibili sono queste qui che ora andremo a vedere Tutte le attività che comunque eh, diciamo ci sono in game, no? tutte quelle che noi eh, troviamo per farvi capire meglio allora per estendere la mappa basta che premete il tasto touchpad e estendete la mappa queste sono le attività visibili ragazzi tutte le attività io in questo caso andrò a fare il glitch nell'eclipse tower quindi mi servirà una attività che è eh, vicino all'eclipse tower per mettere le attività visibili come si fa, ragazzi allora innanzitutto dovete andare su nascondi opzioni e dovete mettere personalizza e eh, dovete mettere mostra su tutto quindi quando avete fatto questo siete a posto, questo fatelo fuori dalla base operativa perché se lo fate dentro la base operativa non vi funzionerà e in più dovete avere eh, la mira manuale per questo sia per quelli di playstation 4 che per quelli di xbox one adesso andremo a vedere i vari passi Allora io vi farò vedere entrambi i passi sia per quelli di playstation 4 che per quelli di xbox one andiamo a vedere allora dovete venire vicino alla cabina e per quelli di eh, xbox one dovranno fare partecipa sessione io adesso qui non lo faccio e quando siete ritornati in game schiacciate x per entrare al primo messaggio eh, accettate, il secondo lo skippate, ragazzi, quello di unirvi con una modalità di puntamento diversa a un vostro amico e questo è per quelli di xbox one invece per quelli, adesso ve lo faccio rivedere, accettate il primo e skippate il secondo ok questo è per quelli di xbox one ovviamente dovete mettervi eh, lì e premere x per entrare ovvio invece per quelli che hanno eh, playstation 4 questo passaggio è un pochino più semplice dovete andare in attività recenti o vostre o di un vostro amico io in questo caso vado mh, di un mio amico perché io non le avevo le attività recenti con questo personaggio quindi eh, andate sull'attività recente ripeto questo quelli di ps4 lo devono fare e vi mettete qui su avvia gta online schiacciate doppio tasto ps per ritornare in game e tenere quella schermata quindi a questo punto schiacciate x doppio tasto ps gioca gta online e poi cancellate il messaggio vi troverete spawnati qui come sono spawnato io a questo punto aprite la mappa doppio tasto pad insomma e scegliete l'attività che è più vicina al vostro garage dove avete le LGRH8 normali perché in un garage dovete avere le LGRH8 a questo punto vi chiederà di essere host, diventate host e vi caricherà l'attività la, Qui che cosa serve? Sia per quelli di Xbox One che per quelli di PlayStation 4 dovranno fare questo passaggio: andare da un amico e fare un partecipa a sessione. Una volta che siete qui, aspettate il caricamento, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo. Vi trovate in questa schermata. E eh, uscirete fuori, insomma, sarete buggati così, ragazzi. Allora, io il video l'ho rifatto perché qualcuno si è lamentato. Che mi hanno detto che io non spiego bene, quindi rifarò anche l'altro video, lo farò in doppio schermo visto che tanti hanno difficoltà di apprendimento, non so che cos'è che faccio male, però, qualcuno ha detto che non spiego bene. Non sto qui a dire chi, non so a dire cosa, però, questo è per quella persona che magari ha difficoltà di apprendimento. Io generalmente cerco di non farli tanto lunghi video per non essere rompicoglioni, però purtroppo eh, questa volta ho dovuto farlo così. Quindi torniamo all'Eclipse Tower, ragazzi. E una volta che siamo nel. io dico all'Eclipse Tower. Va bene un qualunque garage con appartamento. No CEO, no Garage Singolo, ragazzi, mi raccomando! quando siete qui eh, nel vostro garage dove avete tutte LGRH8 salite sulla LGRH8, aspettate che il motore arranca, nel senso che comunque accelera e premete retromarcia ragazzi vi farà questo, questo bug, aspettate tutti i lag e quando eh, i lag sono finiti entrate nella vostra base operativa una volta nella base operativa sostituite la LG con cui siete entrati con l'auto che volete duplicare che non cambierà assolutamente adesso vi andrò a far vedere andremo nel pallino azzurro come ho detto ve lo faccio passo passo in maniera che almeno capite e come vedete l'auto non è cambiata noi vediamo una Sultan però eh, effettivamente il gioco ci segna che c'è una LGRH8 a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi andiamo dove eh, c'è quest'auto che noi abbiamo appena sostituito e la portiamo fuori quindi saliamo sull'auto, osservate bene la targa di quest'auto ragazzi eh? quindi per questo glitch ragazzi non servono eh, diciamo targhe personalizzate assolutamente non ci servono e usciamo dalla base operativa una volta usciti dalla base operativa adesso eh, vi farò vedere anche meglio la targa sarà cambiata come vedete chiamate il vostro centro operativo mobile e tornate verso il centro operativo mobile ragazzi è semplicissimo entrate nel vostro centro operativo mobile io ho sempre una LGRH8 dentro il centro operativo però voi potete mettere ciò che volete potete anche non avere nulla dentro il centro operativo mobile a questo punto uscite dal centro operativo mobile e vi farà spawnare fuori allora a me fa spawnare in centro città perché io ho tutti gli account a forza di provare i glitch ragazzi io ho gli account buggati però in questo caso per me è un bene perché vi posso far vedere tutte e due le auto sia l'originale che il clone che ho appena fatto quindi entriamo nel garage allora questa qui che vedete è eh, l'auto che è clone quella che ho appena clonato e questa qui ragazzi invece è l'originale guardate la targa ve la ricordate la targa, questa era l'auto che stava nella base operativa e questa qui è l'originale il glitch è semplicissimo, approfittatene finché non lo facciano un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti